intanto eh, ringrazio sotto sopra di avermi invitato a dire, introdurre molto sinteticamente e moderare questo, eh, questo incontro di questa sera con il professor Giovanni Dosi, il professor Giovanni Dosi che è, eh, è uno dei massimi esperti italiani sui temi dell'innovazione tecnologica declinata come si può dire nel campo dell'analisi economica se ne occupa, direi, dal, dagli anni Ottanta eh, autore di numerosissime pubblicazioni eh, alcune diciamo in solitaria, altre con uh, altri importanti coautori fra i quali anche il premio Nobel Joseph Stiglitz ed è uno degli economisti Giovanni Dosi sicuramente più riconosciuti eh, che oggi il nostro paese può esprimere a livello mondiale. Eh, io direi che mh, insomma, non ho preparato un'introduzione strutturata anche perché voglio dire eh, sono stato coinvolto estemporaneamente nella, eh, nella, nella, nella presentazione della serata. Eh, ci ho detto insomma, in pochissime parole, non penso sia, ci sia bisogno di, di spendere come si può dire, troppe parole eh, su quanto come si può dire, i temi dell'innovazione tecnologica siano importanti nella. Eh, come si può dire nel campo dello sviluppo economico e quanto siano importanti in un paese come l'Italia che eh, ha come si può dire alle proprie spalle decenni di crescente arretratezza su questo fronte, decenni di assenza di eh, concrete politiche industriali. Eh, penso che il tema della serata più squisitamente politico che cercheremo di sviluppare nell'arco delle quasi due ore eh, con, eh, di, di, di, di, di, di colloquio con il professor Dosi è quello di capire pragmaticamente quali possano essere delle soluzioni quali possano essere i punti principali di una come si può dire, eh, potenziale agenda politica per eh, sopperire ai ritardi e alle potenzialità inespresse di questo paese ma eh, prima di fare questo diciamo così io penso che visto il gli anni dedicati alla riflessione sulle questioni che hanno a che vedere con eh, l'innovazione tecnologica, gli chiederei di introdurre, con, magari non con un, un intervento... Eh, estremamente dettagliato e lungo, sintetico, e, eh, però su, su, sui cardini quelle che sono che, è, che costituiscono la sua visione del, del tema dell'innovazione tecnologica declinata sul fronte economico. Quindi gli chiederei come dire, di eh, approfondire alcuni concetti che fanno parte, come si può che sono parte centrale della sua riflessione, quali sono quelli della eterogeneità, della irrazionalità contrapposta, diciamo così, dell'incertezza e eh, della razionalità limitata con cui gli attori economici cercano di rispondere all'incertezza, della sua critica ai paradigmi, come si può dire, eh, mainstream, eh, della economia neoclassica che cerca di introdurre come si può dire in maniera spesso non particolarmente furba diciamo così per farla semplice il tema dell'innovazione tecnologica nel quadro delle, della teoria dell'equilibrio dell economico generale e soprattutto forse la cosa più importante di eh, cercare di qualificare il concetto di paradigma tecnologico che mi sembra sia la base delle sue riflessioni sull'argomento. Spero di non essermi dilungato il troppo e darei la parola al professor Dossi. So innanzitutto grazie dell'invito, um, è, è una trappola naturalmente, mi sta chiedendo di fare in un'ora esatto, uh, tutta la teoria economica esatto. e, e l'intorno, um, non, non ci riuscirò, um, però vorrei... A grandi linee per produrre un affresco a grandissime linee, uh, per, uh, che, che è comprensibile anche a quelli fuori dai dibattiti teologici: a uh, quanti angeli sono in grado di ballare sulla cruna d'un ago, quelle, quelle cose di, che si discutevano nel Medioevo e che sono molto simili a quelle che si discutono in, nella teoria economica adesso, um, allora. <coughs> La teoria economica dominante eh, si basa su due idee fondamentali. Una che eh, gli agenti economici, tu, quindi tutti noi, eh, siamo, siamo tutti massimizzanti. Massimizzanti cosa vuol dire? Vuol dire che eh, massimizziamo una funzione, eh, una funzione obiettivo, che è una roba matematicamente complicata. Loro sostengono, dice, ma ah, gli imprenditori, per esempio, cosa sono lì per fare? Ah, per fare il più soldi possibile. Allora, cioè, vede, vedi, fare il più soldi possibile matematicamente si traduce in massimizzo una funzione. No, no perché se tecnicamente devi massimizzare una funzione... Devi sapere esattamente che funzione è, quali sono gli argomenti della funzione. È come se io chiedessi a qualcuno di voi cosa fai uh, sabato sera e voi mi rispondeste massimizzo la mia utilità. Che è, o è una cazzata o non ha nessun contenuto empirico. Perché poi voi fate tante cose. Qualcuno piace andare al cinema, qualcun altro piace mangiare... Cioè Non ha, non ha nessun contenuto operativo. Se, se voi mi rispondete massimizzo la mia funzione d'utilità così come non ha nessun contenuto operativo i mondi complessi che cambiano pensare che è possibile tradurre a rendere operativa la nozione di non so, massimizzo i profitti perché? perché in un mondo che cambia secondo me si farà dei soldi in una direzione e secondo un'altra si farà dei soldi in un'altra Uh, quindi bisogna andare a vedere come uh, gli agenti economici si comportano davvero se cioè esistono delle, delle regolarità nel comportamento degli agenti economici il massimismo della funzione appunto è una cazzata o è, o è senza significato empirico um, andare a vedere come si comportano davvero gli agenti è complicato ma uh, e poi gli economisti hanno quando hanno visto gli economisti che gli agenti economici cioè anche tutti noi si comportavano in maniera diversa da quanto prediceva la teoria non è che hanno detto la teoria è una cazzata smettiamo di andare a vedere con sano spirito scientifico um, però bisogna andare a vedere e alcune irregolarità ci sono e sono um, sì, magari se ritorniamo alla fine, sono che noi ci comportiamo molto spesso in maniera rutinaria e con delle uristiche abbastanza robuste, delle regole di comportamento abbastanza robuste rispetto a questo in generale e però qualche volta alcuni di noi o alcune organizzazioni sono capaci di innovare già il fatto stesso che ci sia sempre la possibilità di innovare poi su questo ci ritorniamo vuol dire che non si può tecnicamente massimizzare niente perché l'innovazione è una cosa che io esattamente non so prima di averla fatta Montezuma non poteva massimizzare i propri comportamenti condizionati all'arrivo degli spagnoli coi cavalli perché lui non aveva nessuna idea dei cavalli e delle armi da fuoco se c'è la possibilità di innovare anche in linea di principio non è possibile fare le massimizzazioni canoniche l'altro pilastro che secondo me è ugualmente fallace della teoria standard è l'equilibrio il mondo è in equilibrio non c'è nessuna opportunità eh, inesplorata, c'è un mondo proprio senza innovazione e in cui tutte le possibilità di arbitraggio, cioè di comprare a buon mercato e vendere caro, sono state esaurite, eh, per cui siamo in equilibrio. Nessuno può eh, guadagnare eh, o vendere ai danni di un altro. Di nuovo, questa è... Eh, ci sono delle condizioni matematiche complica complicate e lunghissime, affinché questo succeda anche in condizioni di assenza di innovazione. Queste condizioni, eh, anche in condizioni di assenza di innovazione, sono tutte violate dal mondo reale, per cui è impossibile essere in equilibrio anche se si accettano tutte le loro ipotesi. Per esempio... Ci vogliono mercati futuri contingenti, cioè io devo poter vendere, oggi dice io ti vendo un ombrello tra tre anni se pioverà quel giorno lì, uh, uh, io ti compro una Ferrari uh, tra tre mesi e sette giorni uh, se mio figlio si sposa. Ah, eccetera eccetera quindi c'è una lista infinita di mercati è ah, una lista quasi infinita ah, di situazioni e ovviamente questi, questa lista infinita di mercati di, di contingenze non c'è per cui non è possibile, eh, non è possibile massimizzare e essere in equilibrio eh, nel mondo reale ah gli economisti dicono ah, solo se c'è una, viola una violazione della completezza dei mercati allora sono, sono necessarie politiche di che, che so facciano fronte al fallimento dei mercati però in realtà i mercati se usiamo per, uno, per successo fallimento quella lista di condizioni che abbiamo fatto prima come dice Stiglitz il mercato è una grandissima il mondo è una un grandissimo fallimento del mercato perché nessun mercato corrisponde a quello che legge sul libro di testo. Um, è più utile invece pensare ai mercati come dei meccanismi di interazione che funzionano in parte per trasmettere informazioni e in parte per uh, selezionare tra più bravi e più cattivi più efficienti e meno efficienti e selezionarli imperfettamente tutto questo anche in, in assenza di innovazione se uh, c'è innovazione tutto questo castello cade per terra il primo a scriverne con profondità è scritto una volta sola nella rivista che dirigo io indosso che ne sarò Ah, dice guardate che se c'è innovazione non, esistono, non possono esistere mercati con le proprietà canoniche, cioè di quei mercati di cui, su cui ho fatto i teoremi perché lui uno, uno è padre fondatore dell'equilibrio generale dice, non, non possono esistere neanche in linea di principio per, per, per condizioni complicate che non siamo qui se volete poi ne parliamo dopo perché l'innovazione essenzialmente induce non convessità e la non conversità è un casino per l'esistenza degli equilibri credetemi sulla parola se no, ah, poi ne parliamo ah, essenzialmente perché l'innovazione ha a che vedere con l'informazione ah, e, la, e um, le conoscenze e informazione e conoscenze hanno una peculiarità che le distingue da tutti gli altri beni ah, che, um, un bene, un, un paio di scarpe se li porto io non potete portarle anche voi lo stesso paio di scarpe mentre le informazioni se le uso io le potete usare anche voi ah, più io porto le scarpe e più si consumano più io uso l'informazione addirittura migliore la conoscenza se io la uso e queste hanno delle conseguenze molto grosse eh, sulla Uh, sulla teoria bisogna ricostruire te la teoria sulla centrata su nozione di uh, distribuzione dell'informazione e ancora più importante c'è una differenza cioè, ci sono analogie ma ci sono anche differenze tra informazione e conoscenza Essenzialmente l'informazione è codificata la conoscenza no è incorporata in individui e organizzazioni, ma gli individui e le organizzazioni sanno di più di quanto riescono a dire di sapere. Mettiamolo giù così. Cioè, voi sapete andare tutti in bicicletta, immagino, e credo che nessuno di voi sia in grado di scrivere le questioni differenziali del moto che descrivono la vostra abilità di andare in bicicletta. Ah, però ci sapete andare lo stesso. E tra l'altro, nessuno, nessuno di voi, nessuno di noi, ha mai imparato ad andare in bicicletta studiando le equazioni differenziali che regolano il moto. Di noi sulla bicicletta abbiamo imparato cadendo, andando da bambini, e poi lo andare in bicicletta. Ah. Quella è la differenza tra conoscenza e informazione. Bene, uh, l'enfasi secondo me, secondo noi, perché vengono, vanno sui nomi di evolutivi, l'enfasi deve andare sulla distribuzione tra individui e organizzazione di informazione e conoscenza e molto meno sugli, sugli incentivi. Cioè se io vi dico, uh, vi, do, uh, vi do un miliardo se voi mi sapete eh, risolvere l'ultimo teorema di Fermat sulla quale si sono scornati per tre secoli i, i migliori economisti del mondo i migliori matematici del mondo e sembra che sia stato risolto uh, una ventina di anni fa sembra perché per esempio io non sono mica in grado di controllare se è giusto o sbagliato. Uh, e sembra che al mondo ci sia solo una ventina di matematici che sanno controllare infatti uno di quelli è arrivato 30 anni fa 60 anni fa ha detto no c'è un errore per una dimostrazione lunga 270 pagine dice c'è un errore quello l'autore della prova quasi si suicida poi si rimette a lavorare dopo 6 anni arriva con un'altra prova che ripara quell'errore lì questo sembra che non ci sia però io posso darvi tutti i soldi del mondo a e voi, noi, anche noi, anche noi due, uh, non lo dimostriamo. Perché? È una questione di capacità, di capacità e di conoscenze ed è totalmente indipendente dagli incentivi. Una, uh, una sana teoria economica di un mondo che cambia, uh, condotto dall'innovazione, deve focalizzare uh, l'attenzione su a ah, qual è la natura delle conoscenze come evolvono nel tempo e la questione dei mercati ah, e degli incentivi è solo un secondo ordine mentre adesso sembra sia nella teoria economica standard è la cosa dominante come se basta fare un mercato dei teoremi e c'è un prezzo al quale noi siamo capaci di dimostrare l'ultimo teorema di Fermat siamo insieme. Uh, allora, una questione fondamentale, se, se è così, c'entra con uh, qual è la struttura della conoscenza, specialmente la conoscenza tecnologica. Uh, io, fin da giovane, quando ero giovane e bello, durante il dottorato, uh, mi sono posto questo problema, vengo dalla mia laurea in filosofia. E ho pensato, ma non sarà che uh, la conoscenza tecnologica è organizzata come la conoscenza scientifica in paradigmi tecnologici, uh, in poi in analogia con Kuhn e i paradigmi scientifici, uh, e ho tentato di dare la risposta sì. Succede che sembra che la nozione di paradigma tecnologico la mia è più robusta della nozione di paradigma scientifico di Kuhlman um, cos'è un paradigma? un paradigma ingloba un insieme specifico di conoscenze uh, su principi fisico-chimici molto selezionati non so per la microelettronica sono due principi di fisica quantistica l'effetto transistor e l'effetto campo tra tutti i principi Quantità, quei due libri che hanno a che vedere con le proprietà di conduzione dei semiconduttori. Um, un, paradigma, un paradigma è uh, una serie di euristiche uh, per risolvere i problemi e per cercare di risolvere ulteriori altri, cioè. Problemi in senso molto lato, come, come trasformo uh, il calore in moto. Ah, e ci sono diverse maniere, c'è il motore a scoppio, c'è il, uh, il motore a vapore e sono diversi, diversi paradigmi perché includono diverse euristiche e diverse maniere di trasformare il calore in moto. C'è un paradigma include anche dei principi dove si va avanti, come dove si va avanti. C'è cioè un ingegnere automobilistico dice ma dove andremo con le automobili? Beh, andremo nella direzione delle macchine ibride che consumano di meno, cioè c'è una, una nozione di direzione e di dove andare a guardare, dove andare a investigare, a cercare. Uh, i paradigmi tecnologici il risultato diceva Kuhn ha un paradigma scientifico è una promessa uh, il anche il paradigma tecnologico è una promessa uh, Dalle automobili che voi vedete nei musei nel 1900, del 19, del, del, nel 1900 a oggi è stato fatto molto promesso sono state realizzate molte promesse, cioè in termini di velocità, di consumo di energie, di, di tutto. La promessa si realizza nel campo tecnologico molto spesso seguendo delle traiettorie tecnologiche relativamente ordinate. Cioè se voi andate a vedere, mettete, uh, andate a vedere le performance di tutte le automobili, non so, dalla da Topolino fino a, alle automobili attuali, voi vedete che nel, nello appropriato spazio e le dimensioni che caratterizzano queste tecnologie avete delle de, de traiettorie relativamente eh, ordinate. Sono stati studiati so, dell'automobile, agli aerei, agli elicotteri, trattori, trattorie. Eh, e ci sono sempre, trovate sempre queste traiettorie tecnologiche relativamente ordinarie. Um, questo ha delle implicazioni poi uh, anche sulle politiche industriali di cui parleremo tra un attimo. Um, Un'implicazione fondamentale di una visione uh, delle tecnologie strutturate in paradigmi è che. Um, se andate a chiedere al bar lassù, ah, ve lo dico, vi dica la risposta giusta, se andate a chiedere in quel posto di là del parco ah, vi dà la risposta sbagliata. Cioè, tutte le imprese sono uguali o sono diverse? Chiedete quel bar e ci sono diverse. Andate là e ci sono uguali, perché sono in equilibrio e devono essere uguali, più o meno uno scalare, <coughs> Ah, sono diverse perché? Sono diverse per, innanzitutto perché sono diverse in, in termini della conoscenza che incorporano. Ah, c'è chi è più bravo e chi è meno bravo. Insomma. Come tra gli economisti, come tra i matematici, come tra gli ingegneri, anche tra le imprese c'è chi è più bravo e chi è meno bravo. Ah, la Toyota è più brava della Fiat. Eh, ehm, dal, anche al di fuori delle, delle ibride che la Fiat non fa ma è, è più grave fa delle cose più efficienti che costano anche meno uh, perché questo ha a che vedere con le capacità tecnologiche incorporate nell'impresa o non incorporate nell'impresa uh, l'innovazione tecnologica ha a che vedere essenzialmente con eh, il miglioramento di queste capacità e eh, il miglioramento dei prodotti che queste, che queste capacità generano. Allora, può farceli il mercato da solo? Ma no, neanche per idea. Tant'è che, specialmente negli ultimi cent'anni, eh, i nuovi paradigmi tecnologici non sono nati sotto st nessuno stimolo di mercato anche prima l'elettricità l'elettricità che è più importante della rivoluzione dell'informazione l'elettricità ha cambiato la vita del mondo l'elettricità è stata scoperta da Faraday eh, che su succede che era, era amico eh, del cancelliere dello scacchiere e una volta il cancelliere dello scacchiere gli chiedeva a che cosa serve l'elettricità? Rispondo, ma non lo so so solo che tu un giorno ci farai un casino di soldi però a che cosa serve non lo so ah, quando scoprono ai belle borre il transistor che è la base di tutti i computer moderni ah, l'AT&T che era parlo, la parola dei belle borre le ma a cosa serve il transistor e questo risponde ma non lo so forse per, per i non udenti per fare per fare dei, dei, dei, degli amplificatori per i non udenti ah, questo dice quanto poco di mercato c'è nell'introduzione di, uh, di un nuovo paradigma nuovi paradigmi vengono da uh, specialmente appunto diciamo dall'ottocento per buona parte uh, vengono dalla ricerca pubblica o privata negli ultimi cent'anni soprattutto pubblica, universitaria e non civile eh, o militare. Um, <coughs> Leggetevi questo lib bellissimo libro, lo stato imprenditore eh, di Mariana Mazzucato, che vi fa vedere, prende un iPhone e va a vedere dentro l'iPhone quante delle componenti so, sono state generate dal, fuori dal, dal mercato. Ed è praticamente tutto, a cominciare da internet, che voi, come voi sapete prima era MILNET. Ah, poi... E il nome, il nome dice già da dove viene. <coughs> ah, il web. Il web è stato uh, introdotto dai laboratori CERN di Ginevra e poi è reso pubblico. Um, <coughs> per cui um, e qui abbiamo già un, un sano principio di politica dell'innovazione, è necessario alimentare la ricerca anche quella curiosity-driven, condotta da curiosità, eh, e non dalla soluzione di problemi pratici. I nuovi paradigmi spesso vengono da uh, curiosity-driven innovation, curiosity e da serendipity spesso. E da io l'esempio che faccio un po' con i, con i, miei, con i miei studenti eh, di, sulla Serendipity, eh, c'era la Pfizer che cercava dei, dei regolatori cardiaci eh, e ne scopre uno abbastanza efficace, dice cazzo però ha un side effect, un effetto collaterale, produce un'erezione. Dopo due anni si sono accorti, ma perché non lo usiamo per l'erezione, lo chiamiamo Viagra? Ma ci ha messo due anni a rendersi conto, a cambiare la prospettiva uh, del, dell'uso di quel farmaco lì. E questo succede molto spesso. Naturalmente se non si fa ricerca non può succedere. Uh, C'è una tendenza brutta uh, a livello europeo, ma anche a livello americano di rendere la ricerca sempre più applicata. Questo fa sì che se si va avanti così si uccide la gallina che fa le uova d'oro. Ah, appunto per quello che dicevamo prima, che eh, serendipiti e eh, curiosity sono gli elementi fondamentali che guidano. Quella che Vannevar Bush chiamava The Endless Frontier, la frontiera senza, senza fine. Bush non c'entra niente con questi Bush, Bush era consigliere di Roosevelt eh, nel 1945. Allora, il, diciamo così, questa macchina innovativa funziona eh, perché diciamo, viene, viene, viene alimentata sul lato della ricerca pura e spesso viene alimentata anche, deve essere alimentata anche sul lato delle politiche pubbliche, specialmente nei paesi che non sono sulla frontiera tecnologica. Quando un paradigma è stato introdotto, si è affermato, a i paesi, le imprese, i paesi che sono sulla frontiera, spesso vanno avanti da solo lungo le traiettorie associate a quel paradigma se uno vuole entrare deve fare delle politiche pubbliche perché i segnali di mercato giocano contro di te cioè come dire io e Sigis facciamo un esempio supponiamo che ci abbiamo due economie autarchiche un'economia della pietra e un'economia dell'informazione facciamole commerciare tra di loro beh, naturalmente l'economia uh, dell'età della pietra sarà più brava forse, più brava a, a fare delle robe di pietra uh, e quella dell'informazione sarà più brava a fare non è mica detto quella dell'informazione è capace di fare anche le cose di pietra meglio di quell'altra ma mettiamo pure che se commerciano le due economie naturalmente i prezzi relativi sono a favore dell'economia uh, i prezzi relativi sull'informazione sono a favore dell'economia a intensità di informazione ma io voglio, io sono dell'età della pietra, voglio entrare sulla frontiera dell'economia dell'informazione dell cosa faccio? Devo intervenire e anche proteggere la mia industria uh, nascente perché se apro il commercio a tutte e due quello là che è grande e grosso mi fa un culo così um, quindi devo proteggere uh, l'infante che impara come, non posso mettere un bambino di tre mesi assieme a Schwarzenegger e dice fate la lotta Beh, no, anche no facciamolo crescere poi è vero che, ma questo è secondo ordine che se io lo faccio crescere, lo proteggo troppo eh, e lo faccio crescere soprattutto da solo questo è capace di sviluppare rendite di posizione e non diventare mai come Schwarzenegger però se lo alleno a casa mia magari mettendolo a fare le lotte con altri tre o quattro bambini ma bambini, i bambini di casa mia magari tra vent'anni sarà come Schwarzenegger. Uh, però lo devo proteggere perché sennò no viene il se io qui sono Schwarzenegger e lui ha tre mesi lo uccide. La stessa roba sulla politica industriale. E infatti quello che è successo in tutti i paesi che hanno raggiunto la frontiera, c'è stata una fase così. Quando gli Stati, gli Stati Uniti erano un paese in via di sviluppo e l'Inghilterra e, e la Germania erano un paese in via di sviluppo, hanno fatto esattamente così. Hanno protetto pesantemente l'industria nazionale e non solo, ma hanno, hanno tentato di plasmarla, specialmente in Germania, cioè, proprio costruendo assieme alle banche queste entità che poi sono diventati i colossi della chimica e della meccanica pesante tedesca. Uh, poi naturalmente quando uno arriva alla frontiera, e questo è il caso del Giappone, poi della Corea, della Cina, non dimenticate che la Cina ha avuto un processo di enorme accumulazione di conoscenze tecnologiche nel periodo della pianificazione centralizzata, questo ha fatto l'Atomica degli anni 60. Eh? di conoscenze hanno accumulate. Poi certo, hanno liberalizzato eh, e questo ha anche indotto mutamenti organizzativi per cui queste conoscenze venivano sfruttate commercialmente. Non ti posso interrompere un momento, vai. visto così, così prendi fiato. Eh, no, io eh, a fronte di questo interessante, eh, quest interessante intervento, nell'ambito del quale Giovanni Dosi ha cercato di illustrare gli elementi cardine della sua riflessione sul tema dell'innovazione tecnologica, ritornerei insomma, eh, a, eh, a fargli delle domande, una domanda eh, specifica, ma più che altro la domanda è mi sbaglio a dire quello che sto dicendo, cioè a me sembra che eh, il suo pensiero sia parecchio articolato, diciamo, non è, voglio dire, come è in parte anche quello di, eh, di Mariana Mazzucato nel espresso nel citato testo lo stato imprenditore, cioè mi sembra che eh, la sua riflessione forse diversamente da quanto potrebbe anche apparire forse mi sbaglio io, eh? nell'ambito delle cose che sono state dette fin qua, è che come si può dire... In questa logica dei paradigmi che cambiano e dei salti di paradigmi non è che ci sia, come si può dire, un anatema contro le forze di mercato. A me sembra che, come si può dire, la sua riflessione sia focalizzata nel dire nel contesto di un paradigma tecnologico le forze di mercato esercitano una funzione anche positiva nell'effetto segnalitico dato dai prezzi per orientare in un modo o nell'altro lo sviluppo. Eh, ciò detto, eh, il tema vero è come si fanno i salti di paradigma. Come si fanno i salti di paradigma scientifico e come si fanno i salti di paradigma tecnologico? Probabilmente il tema fallimento di mercato non piace tanto, visto che mi sembra sia stato criticato, però nel tema dei salti di paradigma c'è palesemente una questione di fallimento del mercato, Enorme. diciamola così, Enorme. gigantesca, che è connessa alla sua riflessione anche critica, fortemente critica, a quella teoria, chiamiamola dell'equilibrio economico generale, dove insomma... Tutte le mucche sono nere, fra virgolette, e eh, non si capisce quali sono i driver veri che producono l'innovazione, perché sostanzialmente si basa tutta la riflessione su un fondamento teorico che non ha niente a che vedere con la realtà, cioè quello dell'agente del, del rappresentativo, della razionalità completa degli operatori che massimizzano il profitto, sapendo tutto quello che succede, anche quello che non sanno neanche cosa sia, come si diceva, le, i cavalli di Montezuno, no? sì. gli spagnoli di Montezuno. Ecco, eh, quindi io quello che mi chiedevo, e qui faccio la domanda provocatoria, stabilito che c'è, chiamiamolo fallimento di mercato per semplicità, eh, il, eh, un problema sul tema del salto di paradigma, ma come si può articolare razionalmente una politica pubblica fondata a favorire il, il, eh, il, eh, il salto di paradigma? E qui faccio una provocazione, pensando a questo incontro di stasera, io pensavo che uno dei più grandi, come si può dire, eh, Salti, salti scientifici, di paradigma scientifico, c'è cioè stato è quello del passaggio dal sistema tolemaico a quello eliocentrico. Ecco, direi che gli autori di questo salto di paradigma, cioè rispetto ai poteri pubblici dell'epoca, si, si sono trovati in grande difficoltà. Non so se la provocazione la cogli, però voglio dire, eh, come organizzare, come si può dire, eh, un, un, un sistema di finanziamento pubblico, ma che eh, aumenti, come si può dire, eh, gli elementi di. Eh, curiosity, faciliti lo sviluppo di questi elementi di curiosity dall'altro e anche di serendipiti dall'altro, ma senza, come si può dire, blindarsi su dei meccanismi che sono spesso a difesa dei paradigmi passati. Non so se è chiaro. Sul lato scientifico questo è successo, anzi, fammi fare una precisazione prima i mercati funzionano be relativamente bene per dati, paradigmi tecnologici, primo, eh, secondo per i paesi sulla frontiera, mentre invece possono funzionare in, man in maniera perversa sui paesi ritardatari e terzo sono drammaticamente eh, ciechi rispetto alle esternalità, specialmente quelle ambientali. Per cui, anche all'interno di ciascun paradigma tecnologico, se un paese non ha la sua frontiera, ah, e in tutti i casi in cui ci sono delle esternalità negative, tipo quelle sull'ambiente, che sono drammatiche, l'intervento è necessario anche lì. Poi, do, eh, con queste due eh, precisazioni, yes, com'è che si, salvaguardia, diciamo, la, si salvaguarda la. Um, molteplicità, la possibilità che i nuovi fiori fioriscano. Nella, uh, nella modernità, diciamo, questo è uh, successo via um, ricerca um, in cui la valutazione del, degli output della ricerca stessa veniva data dai pari. Cioè gli scienziati si autovalutano essenzialmente con un ethos non monetario ma un ethos in cui i reward non sono cazzo ho scoperto l'elettricità non adesso sto cercando di fare soldi oppure mi vengono dati dei soldi se io scopro qualcosa e quindi questo viene fatto essenzialmente nell'università e nei laboratori pubblici. Questo prima era fatto da uh, era sponsorizzato spesso da principi e re, mecenati laici, mecenati e laici, perché uh, se no ti facevano il barbecue, uh, se, se non andava eh, eh, bene, quantomeno ti minacciano di barbecue come Galileo. Um, questa cosa qui si sta io sono molto preoccupato perché um, naturalmente anche i scienziati i pari uh, incarnano diversi paradigmi Max Planck cosa diceva certo uh, com'è che un paradigma cambia quando muore il quando muoiono gli sponsor, gli scienziati del vecchio paradigma e i giovani uh, diventano professori anche loro. Il problema oggi di è che le riviste internazionali tendono a rendere eterni i paradigmi esistenti. Se questo è associato al fatto che uh, si va in cante da solo si pubblichi nelle top, uh, nel top 5, top 10, e quelle top lì sono controllate da un paradigma per esempio in economia è molto, è molto chiaro, il paradigma dominante è un altro, non è mica il mio per cui io in tutta la mia carriera sono riuscito a pubblicare sulle top una volta una um, anche se dire, um, in termini di citazioni sono i top 200 al mondo, in termini di download sono ai top 50 per dire. Uh, però sono riuscito una volta sola a pubblicare, in un giornale giorno economicità che qualcuno considera top, qualcun altro non considera top, top of the popsic. Cioè. Questa è una maniera di eternizzare naturalmente il, uh, uh, i paradigmi esistenti. E tra l'altro succede che i padri fondatori del paradigma dominante erano molto più aperti molto più critici autocritici dei sacerdoti successivi dei sacerdoti successivi che sono dei fanati sono dei talebani per la maggior parte che non hanno in realtà nessuna curiosità perché poi fanno cose che si autoalimentano si parlano tra di loro un po' come quel barzelletto sui matti, no? come dice 47, ah ah ah, 52. Eh, si parlano dentro, dentro una dinamica che ha meno e meno a che vedere con quello che succede nel mondo vero. Per cui lì c'è un problema. Un, pro un problema è che è molto acuto in economia perché l'economia in realtà non è una scienza, è molto più vicino alla religione che la scienza. Eh, Credo che ci sia anche uh, in altre discipline, un, per quel che ne so c'è un po' in biologia per esempio, in cui uh, la sintesi neodarwiniana è un po' simile ai nostri neoclassici no? uh, e gli altri sono considerati gli eretici. Um, in fisica ci sono te teorie alternative uno le va a vedere, scrive va a testare um, bisogna naturalmente salvaguardare quel sistema di, sp di sponsorship pubblica gratuita della ricerca uh, Curiosity Driven uh, e questo è messo, è messo in, uh, in difficoltà dal fatto che le università possono adesso brevettare i risultati della propria ricerca, anche la ricerca fatta con i soldi pubblici. Questo ha introdotto una, uh, un sottogruppo di, dentro l'università di funzionari negrieri, che si chiama Technology Transfer Office, che dice: Devi, devi fare ricerca lì perché magari ci vengono dei soldi all'università, lì no. Uh, e questo fa sì naturalmente che soldi alla ricerca, non so, in glottologia ungrofinica non ce ne vanno mica molti, perché è molto difficile pensare di fare i soldi su glottologia ungrofinica. Ah, questo distorce, distorce le direzioni di ricerca, questo mi preoccupa molto. E preoccupa anche le imprese, le imprese più lungimiranti. C'è un documento di anni e anni fa dell'IBM che dice noi non abbiamo mica bisogno di qualcuno che ci fa le robe per domani a noi le sappiamo fare meglio noi noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci scopra delle strade nuove che noi esploreremo tra 25 anni su quelle per domani le sappiamo fare meglio noi di, di voi mentre invece c'è questa tendenza che poi è associata alla politica europea di trasferimento tecnologico Uh, noi europei, questa è la mitologia noi europei siamo bravi nella scienza ma non siamo bravi a tradurre la scienza in oggetti vendibili, è una cazzata uh, perché noi non siamo così bravi nella scienza come gli americani come, gli americani, come le istituzioni americane Poi le istituzioni americane sono piene di europei uh, di indiani di tutti i di americani certo. uh, siamo meno bravi abbiamo meno intensità di produzione top level specialmente nei nuovi paradigmi e specialmente nei nuovi paradigmi abbiamo un'industria più debole quindi è inutile se facciamo il ponte, il ponte ci vogliono due rive solide ah, pensiamo alle due rive, poi, poi i ponti vengono da soli ah, invece tutti pensano ai ponti in Europa Uh, e quindi nessuno si occupa della, uh, <coughs> di entrare proprio sporcarsi le mani con la struttura industriale, ma no? È anticompetitiva, è distorsiva. Però la magica che usano è distorsiva come se appunto i mercati fossero perfetti uh, da una parte uh, e dall'altra, dicono fammi un costo un'analisi costi-benefici della ricerca uh, scientifica ovviamente non puoi mica fare per le ragioni che dicevamo prima uh, è in effetti interessante che eh, in America la, uh, storicamente la, la difesa della ricerca esplorativa diciamo curiosity driven viene sotto la cappella ideologica diciamo militare difesa cioè il paradigma che sono gli scienziati americani molto bravi sono riusciti a vendere dice, guardate il progetto Manhattan guardate l'atomica e così nelle scienze naturali sono riusciti a, a vendere tutto gli acceleratori tant'è che Nixon, che era un bandito ma non era stupido quando uh, Mm, rafforza enormemente il National Institute of Health cosa fa? ha dichiarato la guerra al cancro se tu dichiari guerra allora a quel punto lì puoi anche non farti co i, i, i, i conti eh, costi benefici e come è stato anche il progetto Genoma successivo come è stato il progetto Genoma successivo se chiede le guerre allora sei esentato a, dal parlare con gli economisti eh, e questo è un bene, naturalmente, perché così non sei, non sei sottoposto al valore delle cazzate degli economisti. Um, qui bisognerebbe inventarsi, per esempio, la guerra sul riscaldamento del pianeta. Se uno riuscisse a imbastire una narrativa sulla guerra sul riscaldamento, um, è stato che non ci sono responsabili. E poi bisogna anche dire che i cattivi sono là se siamo tutti un po' cattivi è più, più difficile fare la guerra Ma, ehm, quello, quello sarebbe sicuramente tra l'altro una priorità un'assoluta priorità per la sopravvivenza dell'umanità esplorare a diversi livelli dal puramente con cui la rete è fino all'applicato all applicato come si fa la guerra sul riscaldamento in fretta, facendo i progetti, come, di come diceva adesso Mariana Mazzucato, ma come dice, dicevamo anche uh, fino all'inizio degli anni 80 nel dibattito OECD, um, Mission Oriented Mission Oriented tra l'altro vuol dire che io dico alle imprese, io voglio fare questa cosa e io te la pago quindi è assolutamente incentive compatible, te la pago e tu me la fai. Io voglio andare sulla Luna. E allora eh, c'è qualcuno che mi deve fare il reattore, qualcun altro che mi deve fare la capsule, qualcun altro. Ah, e se ce la fate io vi pago anche bene. E oggi dì, sarebbe importante fare dei progetti mission Oriente nel campo della salute e del clima. Um, se poi ci rimane qualche lira facciamo della anche... fuoriuscita dal, dal Fossimo sì, da... se poi ci rimane anche qualche spiccio lo facciamo anche difesa europea ma quello è un altro viene, viene dopo sicuramente non, non finanziamo la F-35 questo è un canaccio feca totale um, il la filosofia invece, ma questo è molto invasivo per gli economisti standard e anche alcuni degli economisti che sono a Bruxelles, anzi parecchi degli economisti, uh, la politica che preferiscono è invece molto market friendly. cioè Dimmi, eh, io ti do dei soldi, poi scegli un po' tu come spenderli, basta che tu aumenti la ricerca e il sviluppo, uh, tu sai meglio di me come spenderli, una cazzata atomica. Uh, è una maniera per, per fare un trasferimento netto alle imprese uh, e sicuramente non produce nuovi paradigmi uh, ma semplicemente aumenta la profittabilità delle imprese basta uh, e questa è la filosofia che invece è, è meno distorsiva è orizzontale uh, e poi deve Uh, bisogna sempre rispondere a parte nostra alla domanda ma ne sai tu di più dell'impresa? certo che ne so io più dell'impresa io so che come società voglio uh, eliminare l'energia fossile uh, io lo so perché lo voglio e uh, voglio che tu mi, mi faccia quella roba lì non è che ti dico ti do degli incentivi dice, poi vediamo un po' lo farai te, e vediamo queste sono due filosofie completamente diverse, noi nell'elettronica nell per esempio abbiamo usato quella europea e a sopravvivere nella micro, microelettronica c'è un'impresa sola che è risultata dalla fusione dell'SGS in Italia e della Thomson in Francia, tutte e due di partecipazione pubblica. Se non ci fossero state queste due imprese pubbliche l'Europa non sarebbe nella microelettronica. Perché abbiamo usato altra filosofia Mark e Vi Abbiamo trasferito un casino di soldi alla Siemens, alla Philips, eh? e non hanno cavato fuori un random book. Senti, no, eh, a Valle di questa seconda parte diciamo, dell'intervento io intanto volevo fare una domanda, per chiedere una conferma, mi sembra che. Per esempio sul tema del protezionismo, anche se declinato in maniera diversa da quello che gli Stati Uniti e l'amministrazione Trump stanno adottando, diversamente dal pensiero mainstream eh, tu non lo pensi come il male assoluto, nel senso se eh, chiaramente penso che sia una, eh, una, eh, diciamo, una tematica che viene declinata in una logica di tutelare industrie emergenti, ma, eh, o comunque iniziative imprenditoriali emergenti che possano avere una prospettiva però non, mi sembra che non lo vedi come il fumo negli occhi ecco, questo mi sembra un punto importante delle cose che ho sentito e che in buona parte condivido eh, l'altra la, eh, cosa che invece volevo chiedere più specificamente per insomma, trattare una questione che non nelle tante cose che ci hai detto prima non è stata trattata. A me sembra che nelle tue riflessioni sul tema dell'innovazione e della politica industriale, eh, come si può dire, sites matters, no? Cioè la dimensione conta. Eh, e eh, io quello che mh, registro è che eh, il tema della dimensione imprenditoriale delle, delle, delle, delle, delle imprese nel nostro paese è storicamente un minus strutturale, fra virgolette. Ed è peraltro una problematica che eh, è sempre stata, come si può dire, stigmatizzata ma rispetto alla quale sostanzialmente le politiche pubbliche non hanno mai fatto assolutamente nulla dal mio punto di vista. Anche nella logica degli incentivi, eh, eh, io mi chiedevo se specificamente, cioè, mentre voglio dire, la, prima, la, preced la domanda precedente era declinata nella logica europea, cioè come si può pensare una politica protezionistica fra a livello europeo che abbia un senso nella logica di sostenere alcune eh, industrie? Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece è in una logica nazionale è pensabile una politica industriale che abbia come non unico ma come fra i principali obiettivi quello di favorire seriamente la crescita dimensionale. Non so se... Beh, sul primo, um... Sulla prima questione sì, hai ragione, siamo d'accordo, bisogna a volte bisogna favorire anche per via protezionista le industrie emergenti e in cui tu non sei sulla frontiera. Cioè la cazzata per esempio che abbiamo fatto noi nel solare totale. Abbiamo speso un casino di soldi dando incentivi alla produzione solare, che è una bella cosa, però senza avere l'industria del solare. Noi siamo, abbiamo dato più in realtà il, nostro, il sussidio dello Stato italiano all'industria cinese, è più alto del sussidio dato dai cinesi all'industria cinese. Cioè, noi abbiamo fatto la politica industriale per la Cina. Ah ecco queste robe qui sarebbero delle robe da non fare ah, più in generale io credo che arriveremo al punto in cui l'Europa si deve chiedere se noi in un regime di free trade completo riusciamo a difendere il nostro sistema di welfare che c'è molto caro ma che costa molto ah, per farlo secondo me è necessario proteggerci un po' su tutto il campo perché se noi non abbiamo più un'industria, e poi l'industria che ci fa, che da, paga dei salari decenti, eh, è un, un, il cuore del progresso tecnologico ancora anche adesso, eh, regge la bilancia, la bilancia commerciale, eh, se non c'è un'industria secondo me è molto difficile. Uh, riuscire, um, uh, riuscire a mantenere il nostro sistema di welfare i tedeschi nel loro egoismo pensano dicono, ma noi esportiamo in Cina uh, le nostre macchine utensili, le nostre BMW e questo basta avanza guarda che surplus che abbiamo però non dura mica, tanto, non dura mica in eterno i cinesi imparano a fare macchine utensili, dei robot um, secondo me come c'è dumping persino il WTO permette di interventi se c'è dumping cioè si, vende, si esporta dei costi più bassi, a dei prezzi più bassi di quando siano i costi però c'è anche dumping ecologico e c'è dumping sociale cioè se tu mi esporti da un paese che ha le 80 ore settimanali in cui i lavoratori sono chiusi come nei falansteri Uh, del 1790 uh, io ti tasso io ti metto un dazio che compensa il fatto che tu non hai, uh, non hai sindacati se c'è un contenuto di merda ecologica altissimo io ti tasso o addirittura ti proibisco per compensare questa roba qui e tra l'altro questo farebbe bene ai lavoratori cinesi eh? uh, e ai, ai cinesi in generale perché aumenterebbe il, il, potere contrattuale. Cioè, potere contrattuale da un lato e, e potere d'acquisto perché deve rilanciare l'economia interna dimensioni ah, noi abbiamo fatto una politica sulle dimensioni sì, antidimensioni cioè abbiamo fatto ah, anche su pressione americana abbiamo distrutto l'industria dei calcolatori dell'olivetti fin dal 1963 64. Uh, abbiamo distrutto uh, quel gioiellino che era la Farm Italia che poteva diventare una delle multinazionali farmaceutiche che l'hanno distrutto Abbiamo distrutto a Montedison quando abbiamo privatizzato sul Britannia un giorno prendo i soldi sporchi subito uh, e lì i capitani coraggiosi di vario tipo sono arrivati hanno comprato per pochi soldi Fatto gli spezzatini, tutti gli spezzatini. Qual è stato il risultato netto? La prima cosa che hanno fatto è tagliare la ricerca e sviluppo. Tant'è che oggi chi fa i, i, due, i top che fanno ricerca e sviluppo in Italia quali sono? Ah, ST Microelectronics, che è ancora partecipata dallo Stato italiano e da quella francese, e Leonardo Finmeccanica che è partecipato dallo Stato. I capitani coraggiosi non fanno neanche più ricerche. Uh, ci sarebbe la possibilità di, adesso un po' di buoi sono scappati, ma Parma, uh, Parma doveva intervenire il caso dei Politi dei Prestiti, uh, ma gli altri, Indesit, uh, Riello, per, semplicemente per menzionare i più recenti. Uh, C'è cioè una politica attiva di um, rafforzamento della nostra partecipazione agli ulgopoli internazionali con un uso della Cassa Depositi Prestiti strategico, mentre invece noi non ce l'abbiamo, anzi sembra quasi che tutte le volte che interviene lo fa a torto collo chiedendo scusa a, beh, a meno che ci siano di mezzo degli interessi privati, non so, comprare Valtù, eh, comprare eh, i, i villaggi Valtur che notoriamente sono il cuore della nuova industria. A aiutare bonifiche ferraresi anche io, ovviamente sono il cuore uh, per gli amichetti c'è ma uh, per le grandi operazioni strategiche pare non ci si sì. um, adesso vedremo i nuovi se saranno nuovi se anche se continuare i vecchi ma secondo me sono nuovi taglia Uh, sì, eh, persino in posti, dove siamo in, in posti dove siamo in aree dove siamo forti, tipo l'automazione, noi potremmo fare molto, molto di più per eh, incentivare l'accorpamento, per fare dei. Eh, esattamente esempio. questo, Io, la mia domanda era più orientata a questo, cioè è pensabile, Pens cioè, voglio dire, sicuramente il, il tema dimensionale nel, nelle tue parole viene declinato come si può dire? pensare delle, degli interventi pubblici, di capitale comunque pubblico, funzionare come si può dire, ad essere presenti in maniera crescente o ritornare ad essere presenti in maniera crescente in filiere produttive che hanno un potenziale strategico. No? Questo è quello che ho capito delle cose che ci hai detto. Io invece pensavo, come si può dire, eh, io penso di sì, eh, io personalmente sono, penso che sia pensabile una politica pubblica molto legata agli incentivi sicuramente, ma che sia funzionale a dire siamo un territorio in cui siamo, come si può dire, pieni, ne abbiamo parecchie di multinazionali tascabili e abbiamo ancora di più, come si può dire, eh, medie imprese che sono ancora ben lontane dall'essere multinazionali tascabili ma lo potrebbero essere eh, in un contesto eh, imprenditoriale fatto sostanzialmente da imprenditori che si misurano quanto ce l'hanno lungo uno accanto all'altro vivendo uno nella, nella, nella, nella, nella, nella, ess essendo il dirimpettaio dell'altro perché questo è lo schema diciamo, dire, tipico di molti tessuti industriali del nostro paese è pensabile degli interventi che vadano nella direzione di favorire gli accoppamenti di queste, di queste, di queste società, di queste imprese e secondo me quella è una strada che avrebbe un potenziale nel senso, personalmente penso che avrebbe e anche probabilmente sarebbe anche più semplice da perseguire rispetto a, a, a cose come quelle di cui parlavi però questo sì, lì c'è un problema che sono imprese non managerializzate che eh. quindi è, sono, sono i tre padroncini che tra l'altro oltre un certo livello di, di, di dimensione non riescono più a controllare poi fanno abbastanza soldi per la lì, Villa Portofino, quella in montagna, lo Iota, la Coca, la Mante e perché mai devono rischiare di eh, espandersi in Cini in America eh, e magari rischiare tutto anche le ville, e gli Iota. Um, per cui è molto difficile... Ehm, Fatto salvo che in questa crisi che è stata strutturata metà sono morti. Metà sono morti, ehm. son Però se gli dicevi dieci anni fa che si ah, no. assolutamente. Adesso, forse, c'è un'occasione maggiore di quelli che non sono morti, Ma cioè comunque sono, sono fortemente sì, deboli. Sì, sì. sì questo, questo è appunto incentivi, magari con una parte, se sei nella se mezza fino agli occhi, magari interviene anche la Cassa, ovviamente la Cassa deve essere ricapitalizzata. Cioè, secondo me devono essere, essere incentivi di carattere fiscale? legate a forti riduzioni fiscali, ma che implichino un cambio di governance ah, e che implicano anche l'entrata di investitori istituzionale, cioè questo sì, sì, è... sì, sì, sono, sono problematica. Problematica. che poi può essere anche la CDP, eh, sì, sì, con sì. fondi, con strutture. Io volevo chiedere un'ultima cosa, poi chiaramente abbiamo ancora qualche minuto. Eh, ecco, io nelle tue riflessioni, quello che ho letto, che mi sono fatto una cultura molto rapidamente, nel posto, lo ammetto, nelle... nelle ultime ore, però eh, chiaramente tu è un'impostazione da um, economista industriale che, come quasi tutti gli economisti, anche quelli classici, anche quelli critici, hanno prevalentemente una predisposizione, un'attenzione agli elementi reali dell'economia. Ecco, io invece mi chiedevo se puoi spendere qualche parola sul tema di come la finanza possa favorire, diciamo così, e quanto sia, sia o non sia centrale nei processi di crescita economica e anche di innovazione. Io personalmente penso che sia tantissimo, anzi che sia molto più importante di quanto gli economisti in media pensano. Però volevo... È importante di nuovo nella genesi di nuove tecnologie, nuove traiettorie tecnologiche, nuove imprese? No, non ah, più di tanto. Non più di tanto. E quando è importante, non è la finanza pubblica. Qual è il più grosso venture capital in America? Il governo federale. Il governo federale direttamente a, con la Small Business Administration e indirettamente, ma poi noi così direttamente, con il DARPA con la parte commerciale del Per cui, sì, finanza lì è importante, ma non è la finanza privata. A, la finanza in generale um, è importante ma può anche essere una malattia mortale, nel senso che uh, la finanziarizzazione, noi esistiamo negli ultimi 40 anni alla finanziarizzazione anche dell'economia reale, uh, dato il del regime di tassazione, uh, in America ci sono tante imprese che usano i soldi e fanno buyback delle proprie azioni, questo che risultati ha, ha semplicemente il fatto che si apprezzano le azioni e eh, dato che gli azionisti se vendono la tassa sui capital gain è più bassa della tassa sui dividendi, loro ci guadagnano proprio queste imprese qui invece che fare ricerca vogliono far aumentare eh, il valore del loro titolo. Uh, questa è una roba assolutamente uh, deleteria. questo è legato allo short termist, tipico della del, critica vera sì. al tema della finanziarizzazione. Sì, sì. Sì, è... E tra l'altro, i short termist sono paradossalmente fuori pensione tra l'altro. Sì, sì, sì. Perché quelli che dovrebbero essere quelli più pazienti, invece no, guadagnano anche sull'intradere, guadagnano, me lo insegni tu sulla. Uh, addirittura su, sui nanosecondi uh, c'è la tendenza adesso a mettere uh, i computer per fare ultra a uh, trade metterli uh, vicino a Wall Street per guadagnare sui millisecondi cioè se io ho un computer uh, a Chicago ci, met, ci metterà 10 millisecondi per arrivare il segnale per arrivare da Chicago a New York e questo mi impedisce un pezzettino d'arbitraggio. a ah, farlo da, da Francoforte a New York ma via, 8 secondi non so ah, quindi non mi conviene magari ho già perso tutta l'opportunità d'arbitrante su delle economie così come si fa a costruire ma ah, niente quindi yes sì no però io non parlavo di quello io parlavo invece di tutta la struttura del finanziamento alle strutture produttive che non sia necessariamente derivante dal canale bancario io penso al tema del venture capital penso al tema del private equity penso a, secondo me a idee nell'ambito del, del, del venture capital pubblico che si possono cercare di sviluppare eh, probabilmente ho una posizione meno tranchant sul tema del trasferimento tecnologico per capirci eh, non sì. so se io ho eh, molti dubbi sul. Su Io penso che sia necessario sicuramente trovare le risorse e tutelare la ricerca di base. Eh, sicuramente il fatto di essere come si può dire monomaniaci sul tema che bisogna che qualunque tipo di sforzo intellettuale debba avere una, una ricaduta in termini di profitto in una temporale non superiore a tre anni, perché questa è la logica di Venture capitalista, non aiuta a cambiare i paradigmi e questo ne siamo tutti consapevoli. Ciò detto, all'interno dei paradigmi penso che. Quella logica lì non possa avere un senso e che nel nostro paese sia fortemente sottodimensionata e che probabilmente un ruolo importante di un operatore pubblico come la cassa depositi, che io personalmente penso potrebbe fare molto di più di quello che fa, dovrebbe anche fare. Questo è un po' l'idea, no? cioè, di... però siamo un po' in dissenso su questo. <ride> e banche di investimento, anche private. sì, sì, è sì, sì, sì, sì, chiaro. Sì, cioè ci fu, quello sì. che ha fatto per metà, medio banca, sul salotto buono. Esatto. Ah, Parla invece su, anche sui prodotti non così buoni, un po' più bui vorrei, eh. Va bene, siamo alle 8-5, ci sono ancora diciamo qualche minuto per cui se c'è qualcuno che dal pubblico vuole fare delle domande direi che è davvero finita la nostra interlocuzione. Grazie. nessuno Giancarlo c'è un luogo c'è un bene. posso chiederle una cosa vorrei capire la sua opinione su questa fase se la considero una fase di transizione se in termini economici non solo verso fase di transizione intende uh, la forte quella di un passaggio dentro. Un passaggio. ancora di più che non uh, la, quarta, esiste, o no, la quarta rivoluzione industriale è proprio un cambio quello eh, dalle monarchie non subito ma forse sì uh, io credo che ci abbiamo davanti non saremo lì a vederla, eh? ma ci abbiamo davanti una biforcazione tra andare uh, verso una società in cui uh, la previsione di Keynes, insomma, dice che lasceremo i nostri nipoti, saremo liberati dalla, dai lavori ripetitivi, degradanti, eccetera, tutti lavoreremo un giorno alla settimana e poi per il resto ci dedicheremo a musica, a poesia, bunga bunga, tutto quello che vogliamo fare. Uh, che questa è una non è la direzione che stiamo prendendo anche se tecnologicamente è cruciale questo periodo qui uh, tra l'altro per andare in quella direzione lì bisogna ridurre l'orario di lavoro e bisogna proteggersi e quindi bisogna tassare di brutto bisogna tassare soprattutto le imprese uh, uh, basate su informazioni google e facebook di questo mondo uh, salve qui in Europa, um, questi pagano di meno che addirittura di quanto pagassero uh, i ladri delle ferrovie in America, insomma, niente. Um, questa è una strada che è ovviamente è auspicabile, ma che per me è una bassa relativamente bassa probabilità. L'altra strada che io vedo invece che è una strada di una specie di... Tecnofeudalesimo in cui c'è un'elite tecnocratica capitalista tecnocratica che gestisce tutto e un'enorme proletarizzazione. Eh, il film, Bla lo scenario Blade Runner ricordate il film Blade Runner? questo è l'altro scenario um, e secondo me questo, questo qui è più, è più probabile della, per le pincine si interranno in quella direzione lì il piano di Industria 4.0 po' in tedesco, quello tedesco che invece è molto ambizioso, è, essenzialmente dice noi abbiamo perso la prima la rivoluzione industriale in tecnologia dell'informazione, abbiamo perso la guerra, non potevamo riarmare, eccetera, eccetera, non vogliamo perdere il treno dell'automazione intelligente, cioè produce disoccupazione magari sì, facciamo che la disoccupazione vada a casa degli altri perché tanto noi saremo quelli che producono il robot quindi esportiamo uh, la proletarizzazione uh, e noi facciamo una specie di elite della uh, aristocrazia, una specie di aristocrazia operaia uh, per la maggior parte uh, e su questo c'è un accordo esplicito tra Confindustria tedesca, governo e sindacati uh, Ovviamente, dobbiamo, dobbiamo fare così anche noi, uh, nelle, nelle sezioni di automazione intelligente. Invece, diciamo poco, um, diciamo poco. Anche delle misure calendose non sono, sono ancora meglio che niente. Eh. Uh, però c'è. Problema più generale della costruzione della società e uno dei pilastri fondamentali è la tassazione. Sì. comunque direi che dalle due parole, eh, mi sembra che la tesi che insomma gli economisti mainstream si sono sempre fatte beffe della previsione marxiana, diciamo del prevalere della disoccupazione tecnologica, siamo in una fase storica in cui probabilmente la se ne perché lo punto. cioè che la fase di innovazione tecnologica che stiamo attraversando produrrà davvero in prospettiva un problema di come si può dire di tenere insieme la società d'accordissimo Comunque, sentitela parlare innanzitutto, grazie di tutto, tutto quello che hai detto. E volevo sentire le mi vengono in mente, in particolar modo due dubbi. Ovviamente la sua posizione sull'intervento dello Stato è chiara e mh, significa mh, ovviamente spesa pubblica, quindi i miei dubbi sono due. Innanzitutto, ehm, bisognerebbe fare degli aiuti di Stato o in che modo aumentare la spesa pubblica? ovviamente sapendo che gli aiuti di Stato all'interno dell'Unione Europea non sono eh, possibili, ufficialmente molto meno. E in secondo luogo ovviamente il problema della, della spesa pubblica, generalmente della spesa pubblica, che mm, andrebbe contro eh, la visione mainstream del suo momento e eh, appunto come attuarla in pratica e soprattutto mm, dando risposta cioè, a un certo punto bisogna eh, anche fare conti e presentarli all'Unione Europea, quindi come e eh, a questo riguardo se lei è della stessa posizione della, della eh, riguardo appunto al eh, vedere questi investimenti, cioè questa spesa pubblica come investimento e non come appunto solo ed esclusivamente spesa e quindi da come ho capito dal suo libro non, ehm, non metterla all'interno dei commenti e quindi non vederla come esclusivamente spesa pubblica contro le regole dell'Unione Europea, grazie molto, sono domande molto come una serie di domande eh, che richiederebbero un'intera un'altra un sessione ma allora Condizioni necessarie per fare queste cose qui è che bisogna togliersi dalla, uh, dalla follia del fiscal compact e uh, del 3%. Uh, io credo che sia più facile di quanto, uh, di quanto si racconti, perché, semplicemente perché noi non siamo la Grecia e, e se muore Sansone muore anche tutti i figli però no, non lo dice nessuno, eh? Non lo dice nessuno. Beh io lo dico, eh. io lo dico e l'ho detto anche in pubblico, eh. però bisogna essere preparati. Eh. Diciamo che è tutta colpa di Varufakis che aveva fatto male i conti sui rapporti di forza, diciamo così, che la Grecia non poteva farci a giocare quella partita Ma, ma, poi, ma uno che insegna teoria dei giochi e, e va da, da Schäuble e dice mi affido il tuo buon cuore, come se ce l'avesse il cuore, Schäuble, voglio dire. Eh, non no, mi capito. Ah, no. <ride> <ride> eh, per cui detto questo poi ci, ci possono essere anche delle misure uh, delle misure um, europee forse, forse accettabili addirittura uh, dalla Germania uh, per cui di trasformazione del debito salva stati ci sono, ci sono delle proposte che ho fatto recentemente l'economista Marcello Minen che una trasformazione del fondo salva stati capace di fare anche da volare gli investimenti nei vari paesi europei in ogni caso dobbiamo avere un piano B e un piano C e nel piano B ci deve essere il fatto che noi dobbiamo essere capaci di fare gli investimenti che vogliamo Secondo me la cosa più difficile non è questa se noi siamo credibili Ah, la cosa più difficile è ehm, farli questi investimenti. Cioè, non abbiamo una pubblica. Cioè, non riusciamo a usare i soldi che l'Unione Europea ci dà, i fondi strutturali, non riusciamo a usarli perché non abbiamo una tecnocrazia capace di usarli. Su questo bisogna rendere merito alla barca. Che qualcosa è qualcosa che Sì, fa, si è dormito assolutamente. Qualcosa Sì ma per fare queste cose ambiziose, questi progetti, non so, CO2 sequestration, queste robe qui, ci vogliono dei tecnocrati con due coglioni così. E noi nello Stato non ci abbiamo più. Quello secondo me è un bottleneck più, più difficile perché bisogna fare tecnostrutture nei ministeri, nella cassa, Ah, e questo non è che si fanno in tre giorni e non, oppure, non è che si trasforma un avvocato che è direttore generale in un ingegnere in una settimana ah, sì, un avvocato non si trasforma mai, spero che non ci sia un avvocato eh, in un neanche, neanche all'infinito ah. e eh, sì. quindi c'è una specie di aspetto macroeconomico lì che secondo me è risolvibile se noi pensiamo al di fuori del box eh, uh, vincoli, vincoli, vincoli, eh. uh, e secondo me il nostro debito è così grosso che uh, abbiamo una forza della Madonna. Uh, oltre un certo livello di debito è un problema degli altri il nostro debito, esatto. anche se un buon 75% del nostro debito è con istituzioni italiane ah, questo post-crisis questo post-crisis gli ultimi dati dell'FMI non erano così quelle serie che è uscito il mese scorso il cioè, peso comunque della, della, della dei sul titolo sui titoli debiti italiani detenuti da emittenti italiani è pesante ma con il fatto che molto è stato comprato dalla Banca Centrale Europea c'è ancora una quota rilevantissima che non è la nostra certo, cioè, diciamo così non dalla Banca centrale. La Banca Centrale Europea ha finanziato cioè, la cui, Banca d'Italia sì. e però questi sono nella pancia della Banca d'Italia, per cui se il cui non vuole, questo è un altro oggetto di negoziazione, se il conto di non vuole dire che adesso la Banca d'Italia deve venderli, no, no. ma se li se, può tenere fino alla fine, uh, a quel punto lì è come se li avessimo sterilizzati, se poi fossimo un po' più intelligenti e almeno quelli nella pancia della Banca d'Italia, quando vanno a scadenza li scambiamo con BPT a durata molto più lunga, mettiamo 50 anni, a quel punto lì siamo andati un po' nella direzione della, della proposta Stiglitz, Dosi, eccetera, di rendere perpetuo il debito. Io lo, lo dico in giro e anche a vari soggetti politici, magari puoi immaginare, però non so se mi ascolto. No, no. no. Se non ci sono altre domande io direi che abbiamo chiuso. E ringrazio a tutti per la partecipazione e ringrazio anche interessante che. Chiaramente...